Buonasera a tutti Buona domenica a tutti Buon domingo a tutti è bello poter essere qua. è bello poter essere qui si parla di anniversario, anniversario. due anni che siamo qua. due anni che qui due anni di tante lotte due anni di luchas due anni di sacrifici due anni, anni di vittorie anni di due anni di cambiamenti due anni di cambiamenti Abbiamo visto tanti, tanti cambiamenti nella vita di tanti di voi. Non abbiamo visto molti sulla vita di cada uno. Questo è, sarà, il mese della paternità. E sarà il mese della paternità. Perché quando riflettiamo sull'anniversario, dobbiamo riflettere sul fatto che la Chiesa sia una famiglia. La una famiglia. Abbiamo avuto nel passato diciamo una, una cattiva esperienza molti di noi con le chiesa dove non hanno trovato famiglie Donde non ma hanno trovato posti dove c'erano generali o persone che giudicavano e che creavano problemi, sì, no, siti dove o che o creavano problemi. ma noi dobbiamo entrare invece nell'ottica nell che la chiesa è una famiglia Pero tenemos que entrar en la visión de que la iglesia es una familia. Ese es el desafío que Dios tiene para la iglesia de los últimos tiempos. Porque estamos llegando a los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ve lo ripeto perché stiamo per arrivare ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Stiamo per arrivare a los tiempos della restaurazione de di tutte le cose. Che cosa sono questi tempi? Che sono questi tempi? Leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 3, dal verso 19 al verso 21. Legiamo in Hechos 3, del 19 al 21. <coughs> che Hecho, sí. Hecho de los Hechos, capitolo 3. Flareira, ¿sí? Flareira, pero barrera. no hay diferencia en la nueva versión internacional, o Lapidete, si sí, claro. sí, se entiende también. bien. Bueno, ¿Qué dicen, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio en la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual, de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido, han sido desde el siglo. Aquí, eh, Pietro está hablando, Aquí Pedro está hablando. Después de haber sanado a un zopo que estaba fuera de la porta del, de del templo. Mientras está hablando la gente dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? E Pietro dice, ravvedervi per i y Pedro dice, ¿dónde no tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro dice, ¿dónde tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro dice, ¿dónde tenemos que hacer para ser salvos? In modo che vengano dei tempi di, tempi di refrigerio alla presenza del Signore. E Gesù possa ritornare. Gesù può Questo Gesù che il cielo deve mantenere. Il, ah, il... il cielo deve mantenere, il cielo tiene che mantenere. Fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Vale. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cioè, Jesús rimarrà en, cielo, Jesús se quedará en el cielo y no tornerá y no volverá. Fino a que, dos cosas. Hasta que pasen dos cosas: la primera es que el Evangelio debe ser predicado en ogni parte de la tierra. La primero es que el Evangelio tiene que ser predicado en cada parte de la tierra. Y la segunda y lo es que deben venir estos de de tiempos de la restauración de todas las cosas. E quando si, parla di tempi di quando si parla di tempi di restaurazione Si parla di restaurazione degli insegnamenti di Dio Si parla di restaurazione delle insegnanze di Dio E questo è qualcosa che tu puoi vedere nella storia Il tempo di Dio è un tempo circolare Cioè la Chiesa ha iniziato al suo massimo splendore Atti di uno degli Apostoli Dio, Dio che operava Dio che orava. Una Chiesa unita La Chiesa unita Unito. Tutti che pregavano ed erano concordi agli insegnamenti degli Apostoli, si, e, los apostoli. e Dio aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Io cada dia, e los che erano salvati. Però, piano piano, Però poco a poco, la Chiesa ha iniziato a peggiorare si perché si è iniziata a istituzionalizzare. Perché? So... A istituzionalizzarsi, è <risa> iniziato a diventare non più una famiglia, già non era una famiglia e iniziare a diventare un'istituzione uh, un e iniziare a diventare un regno si un regno però non il regno di Dio il regno umano però non il Dio, il, un regno umano la politica è iniziata ad entrare nella chiesa la con Costantino e con Diocleziano, con e Diocleziano. parliamo del 300 d.C. fecero un patto fra Stato e Chiesa un stato e Chiesa. E purtroppo è ancora triste vedere oggi chiese che fanno parte con la politica. È eh? triste vedere chiese che hanno un impatto con la politica. In cui i politici parlano delle chiese. E che los en la Iglesia. Quando sono. Uh, poi vogliono la separazione fra Stato e Chiesa. Quando vogliono la separazione tra Stato e Chiesa politi I politici non permettono alla Bibbia di entrare nella scuola. Los no ent alla entrare nella scuola. Però vogliono portare le idee politiche nella Chiesa. Però nella Iglesia. Oggi i politici vogliono formare la la spiritualità delle persone. L'identità di genere delle persone. Del genere de personas, e stanno invadendo i nostri figli nelle scuole. figli nelle scuole. E los hijos en las per dare ehm, imporre idee politiche. Ideas che sostituiscano quelle che sono della parola di Dio. Che la Chiesa non può avere patto con, con lo Stato. La Chiesa non può pattare con lo Stato. Con, con la politica. Venire meno ai principi della Bibbia per dare spazio ai principi eh, della politica. Venire meno ai principi della Bibbia per dare spazio ai principi della de, de politica. Ah no, dobbiamo fare così perché ci sono anche coloro che non credono. Buona chiesa, sì, non e quindi la Chiesa si deve adattare a quello che è il mondo. Que la que al questo ha creato tanti problemi nella storia, storia. ci sono state le crociate la chiesa cattolica ha abbandonato completamente la parola di Dio per iniziare a fa... ad insegnare cose che nella Bibbia non sono scritte per ense... que no e questa Maria, mm -hmm. che Gesù, Maria che era la madre di Gesù all'improvviso sì. da che stava sulla terra la fanno arrivare in cielo, stava in la tierra, la cielo e la no? fanno diventare la corretta la fanno diventare partecipante alla salvezza ah, e, la la e diventa in cielo anima e corpo non è così Maria è morta ed è stata sepolta Maria si murió e, fu, eh, fu e il corpo è rimasto nella terra e il corpo si è rimasto nella terra Gesù invece è morto. È stato sepolto. Ma il terzo giorno è risuscitato e è pero, salito in cielo. Il terzo resucitò, il cielo. Maria sta ancora sotto terra. Maria in la Gesù invece è in cielo. Pero Gesù sta in cielo ma la chiesa cattolica la catolica, a causa di tutte queste cose politiche ha iniziato a predicare cose che con la Bibbia, con la Bibbia non ci si no e quindi il cristianesimo si è piano piano allontanato dalla parola di Dio poco a poco della fino ad di arrivare Dios. al periodo più scuro che era il Medioevo però lì Dio ha iniziato a restaurare la chiesa a, a, restaurare la a restaurare gli insegnamenti a restaurare e un giorno un monaco, un un monster, che era un insegnante di teologia di un'università, un inizia a prendere 99 tesi fuori alla porta in Germania, alla porta di una chiesa, e a prendere 99 tesi porta di de... In e, e dice se voi mi dimostrate che queste cose sono sbagliate con la Bibbia si la mal, io rientro nella Chiesa Cattolica. Alla Chiesa Cattolica altrimenti io continuerò a seguire la parola di Dio no seguiré, si, seguiré la e Dios. sono ancora l'angolo del 99 tesi y perché non posso essere dimostrato con la parola perché, perché sono tutte cose che le, la, che le hanno insegnato che non sono nella Bibbia perché sono tutte cose insegnate che non sono della parola di Dio. E quindi Dios. parliamo del 1500. del 1500. Nasce il movimento protestante. Il, mo el movimento protestante. il giusto vivrà per fede. Il giusto vivrà per fede. Non si può comprare il paradiso con l'indulgenza. Non si può comprare il paradiso con l'indulgenza. Rivoluzione. La Chiesa cambia. La iglesia cambia. Però molti non sanno che Martin Lutero comunque faceva molte cose sbagliate. Però molti non sanno che Martino Lutero seguiva facendo cose malas. Continuava a battezzare i bambini. A los niños. Continuava a pregare Maria. Continuava orando a Maria. Perché non aveva ancora ricevuto tutta la rivelazione perché e quindi da lì la chiesa va avanti in una forma di restaurazione e lo Spirito Santo tira fuori cose dalla Bibbia la e arrivano i qua quelli anabattisti e gli gli anabattisti che dicono che le persone si devono battezzare in età adulta che dice che los, uh, e da lì salgono poi fuori i battisti molto buoni Muy perché predicano sulla, sulla salvezza predicano predican mm -hmm. sul battesimo mm -hmm. in acqua in, in, età in età adulta e la chiesa inizia ad essere restaurata però ancora non ha lo Spirito Santo. Però non è Spirito Santo tutti quanti leggono parleranno in nuove lingue, Todos le... in nuove lingue e nessuno le capisce niente e niente c'è cioè scortato più di 1400 anni. Ma 1400 anni. Senza persone battezzate di Spirito Santo. Senza persone sbottizzata dello Spirito Santo. La gente leggendo nella Bibbia. La gente legge nella parola. Parlando in altre lingue. E non capendo niente. Fino al 1960. Hasta il 1960. Anche prima. Shock. Prima. Shock. Un shock. Azusa Street. Azusa Street. 1900 in realtà. 1900. Azusa Street. La gente legge la Bibbia e dice, ma qua dice che dobbiamo essere battezzati dello Spirito Santo. La gente legge la parola e dice, però qui dice che dobbiamo essere battezzati dello Spirito Santo. ricevono il fuoco di Dio. Iniziano a parlare in altre lingue. Altre lingue. E da là nasce un movimento di cambiamento della Chiesa, di riforma. E nasce riforma della Chiesa. Però mancava ancora qualcosa. Però faltava altro. 1960. 1960. Movimento, carismatico. E movimento carismatico. La gente legge, primo Corinzi, capitolo 2. La gente, prima di Corintios, capitolo 12, 13 e 14, 13 e 14 parla dei doni: che de los dones, Dio ha dato doni agli uomini, doni hombres, carisma, carisma, e nasce il, nasce il movimento carismatico. Che addirittura arriva anche nella Chiesa Cattolica. Che Cattolica e la gente inizia a profetizzare: la gente a profetizzare iniziano a pregare per i malati, ma iniziano, far, a guarire, iniziano a guarire. Però manca ancora qualche cosa: però falta algo, risveglio del Galles ha uh, del Galles Risveglio ministeriale avvenimento ministeriale Efesini capitolo 6 In capitolo 6 La gente eh? inizia a leggere La gente inizia a leggere che non esistono solo pastori che non è solo pastori ci sono anche apostoli profeti evangelisti dottori E nasce un movimento di restaurazione ministeriale Nasce un movimento di restaurazione ministeriale La chiesa piano piano sta tornando a quella cosa gloriosa che era all'inizio La chiesa proprio sta tornando a esa cosa che era antes gli ultimi movimenti. Los movimenti il movimento los, di tutti i santi. Lo di tutti i santos. Si passa su Giovanni capitolo 14 verso 12. Che si passa su Juan 14, 12. Che dice così. Okay, sì. Desierto, desierto lo dico. lo ah. okay, dico, il che mi crede le cose che io faccio, e le sarà per me. E a un maggiore sarà perché io vedo al padre. E quindi dicono, non soltanto i pastori devono pregare, o gli evangelisti devono evangelizzare. Che se non solo i pastori orare, solo gli evangelisti evangelizzare. Ma chi crede in me, farà le opere che io faccio, disse Gesù. Tu credi in Dio? Tu credi in Dio? Sì o no? Amen. Alza la tua mano, Io credo in Dio. E quindi anche tu farai le opere che fa Gesù. Puoi pregare per i malati, vederli guariti. Puoi, enfermos, Pu Puoi cacciare fuori i demoni dalle persone. Puoi, de gente. Puoi scendere per la strada e predicare la parola di Dio a tutti quelli che incontri. La calle, la a todos que si Sì, ti prenderanno per pazzo. Por loco. Però lo potrai fare. E questo è il movimento di risveglio che si è alzato intorno all'anno 2000. E che sta ancora lavorando nella Chiesa. E che vedendo come stiamo, ci bisogna ancora lavorare tanto su quest'area. Perché i credenti ancora vanno in Chiesa con lo scopo di adorare a Dio. Perché i credenti ancora vanno Chiesa per adorare Dio. Ascoltatemi, lo scopo di andare in chiesa non è adorare a Dio. Il Tempio non sono le quattro mura. Il tempio, Il tempio, siamo, noi. Il tempio siamo noi. E tu devi adorare, Dio nel, adorare Dio nel tuo Tempio. Nella casa tua. Tu casa. Nel tuo momento di intimità. In tu intimità. È lì che tu devi adorare, a Dio. E sai che adorare a Dio. Ma devi andare in chiesa la Per ricevere la rivelazione della parola anche degli Apostoli loro si riunivano per ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e per essere perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli quindi noi ci dobbiamo riunire non per cantare non per adorare ma per ricevere l'insegnamento che poi dobbiamo mettere in pratica abbiamo perso il focus abbiamo perduto l'enfoque Stiamo, ci stiamo infocando su cose diverse. Stiamo infocando in cose differenti. Il centro del culto cristiano è diventato il concerto. Il centro del culto si voleva il concerto non sto dicendo che è sbagliato adorare e cantare Dio, e Dio. ma non è quello il centro, centro no es non è per quello che ci dobbiamo riunire no para eso. Li, ci dobbiamo riunire per ricevere l'insegnamento no che poi dobbiamo mettere in pratica tutti i giorni para todos los días. per questo esiste la chiesa la il concerto lo puoi fare a casa tua il concerto lo puoi fare in casa. ma la parola, la rivelazione della parola non la puoi ricevere da solo Pero la rivelazione della parole non puoi riceverla solo perché solo attraverso i ministeri noi possiamo arrivare alla perfetta statura di Cristo come dice la parola di Dio in Efesini allora è tempo di restaurare la Chiesa tu devi arrivare alla perfetta statura di Cristo per poter fare le opere di Cristo perché per questo sei stato chiamato. Non sei stato chiamato ad andare in un posto, a sederti e riscaldare una sedia o per andare in un posto, a alzar le mani e cantare remolinando o per le mani e cantare remolinando. Ballando. Questo lo puoi fare anche a casa tua. Eso lo puoi tu casa. Tu hai bisogno di ricevere i ministeri. Per innalzarti come persona. Per alimentarti come persona. Per perfezionarti, e equipaggiarti. Per perfezionarti e equiparti. Perché non ti puoi equipaggiare da solo. Perché non puoi esserlo solo. Ah, non lo puoi fare vedendo i video su YouTube. Non puoi esserlo vedendo i video su YouTube. Hai bisogno che i ministeri possano lavorare nella tua vita. necessitas che i nostri ministeri posti in tua vita. Hai bisogno che il pastore ti possa dare la vita. È che se le cose vanno male ti possa anche tirare l'orecchio. E se le cose vanno puoi agarrare l'oreca. Perché è facile mettersi dietro YouTube e vedersi la predicazione. Perché è facile prendersi attraverso YouTube e ascoltare la predicazione. Tanto se stai fornicando, stai in adulterio o ti droghi, nessuno ti dice niente. Stai fornicando in adulterio, in droga, male è ti vedo. Forse ti potrebbe sembrare strano. Può pare Ma ci sono credenti che sono nelle chiese. In fornicazione, in adulterio. In adulterio. e adulterio. vogliono predicare la parola di Dio. Dios, e sí. ci sono chiese che glielo lo fanno pure predicare. chiese pre che se lo fanno predicare. Abbiamo perso di vista l'obiettivo, dobbiamo essere come, Gesù. essere come Gesù, in quello che Gesù faceva, che Gesù le nostre opere, in quello che Gesù era, che Gesù era. la nostra santità. santità, e in quello che Gesù diceva, e lo che Gesù decía. la nostra parola. La nostra, deve la, sua. la nostra parola deve essere la sua. Dobbiamo ancora lavorare tanto. Ma non è questo l'ultimo movimento di risveglio che ci sarà. Però non è questo l'ultimo movimento di riforma. Perché non è un risveglio quello di cui abbiamo bisogno. Perché noi un Abbiamo bisogno di una riforma. L'ultimo movimento, movimento è, quello è quello della paternità. Malachia capitolo 4, versetto 5, versetto 6. Malachia, 4, versetto 5 e versetto 6. Ci parla degli ultimi due versi dell'Antico Testamento. Dell Testamento. E ci parla dell'ultima cosa che deve Però... essere restaurata prima del ritorno di no. Gesù. Y nos habla de la última cosa que, que, que tiene que ser reformada antes de la vuelta de Gesù. Si no, no può volver. Si no, puede volver. Si no, cose. Se volver. Si le ultime due cose. Un movimiento de santi. Un de los santos. Donde todos operan en la potencia de Dios. De potencia de Dios. Y no restaremos un movimiento de paternidad. En la chiesa. E no restaremos un movimiento de paternidad. En la iglesia. Jesús no, puede Jesús no va a volver. Hai voglia de construir el tercer templo. Hai voglia que l'antifisto si sia. È che l'anticristo si siede. Hai voglia che ti mettono in marchio il marchio e il microchip? È qualche che ti pongano la marca o il chip? Se queste cose non succedono? No Gesù non può tornare. Nessuno può devolverlo. Che dice Malachia capitolo 4 verso 5 e 5 verso 6? Dice Malachia, capitolo 4 versicolo 5 e 6. 6. E qui, a Elías il el profeta, antes di che venga il día de Jehová, grande e terribile. El convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres." No sea que yo venga y con destrucción ir la tierra. Prima, quindi, del, del giorno, del último giorno de la tierra. Antes del último día de la tierra. Prima del judicio universal. Antes del juicio universal. Bisognerà fare en modo. Habrá que... Lo spirito profético, lo spirito de Elia. Okay. Habrá, entonces, lo es... spirito profético, lo spirito no, de no Elia. No sé la frase. Pues vale. sí. bueno, que, que el espíritu de profetas de, de Elías... Lo spirito di Elia, el quindi de Elías, lo spirito profetico, profetico farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri e poi a sé, de hijos a padri, no, padri, in modo che non venga il completo sterminio, in modo che non venga la destruzione completa. L'unica forma che la Chiesa possa sopravvivere nel terzo millennio. L'unica forma che la Chiesa possa sopravvivere è che deve essere restaurata la paternità. La Chiesa per sopravvivere chiesa ha bisogno di avere la paternità restaurata. Paternità. Apostolo, però perché tu dici che la Chiesa deve, essere, deve sopravvivere? No, apostolo, perché dici che la Chiesa deve sopravvivere. Eh, io non lo so tu, ma io quando vedo tante chiese, so tu, dove ci sono tanti giovani che dicono di credere in Dio, a Dios, ma poi con la propria vita si comportano in maniera contraria all'insegnamento della parola di Dio. Però con video si comportano in maniera differente alla parola di Dio. Io vedo che il futuro della chiesa è distrutto perché, il è perché vedo predicatori che predicano tutto forse la parola di Dio perché vedo predicatori che predicano di tutto meno la parola di Dio ah vieni in chiesa e Dio ti darà tutto quello che il tuo cuore desidera e eh? tu tutta la gente di chi è? non è Ma ti dico vieni in chiesa in modo che tu puoi fare tutto quello che Dio desidera eh, non no, dicono vieni in chiesa per avere tutto quello che que Dio desidera il centro non è più Gesù. Il centro, è il centro siamo noi che dobbiamo stare bene. Que estar bien. Non abbiamo capito niente. Non abbiamo sentito, no? Il centro della Chiesa è Gesù Cristo il Signore. Il centro della Chiesa è Gesù. Il Signore. il Signore. Signore significa padrone. Signore significa dueño Non è che noi siamo i padroni di Dio. Noi siamo i È Dio no? che è padrone della vita. Il Dio che è il dueño della nostra vita. L'unica maniera affinché la Chiesa non sia distrutta. La para que la no sea Può avere tanta gente ma essere distrutta. No puede tener mucha iglesia, mucha gente non Perché lo Spirito Santo non c'è più. L'unica no forma, forma è che il cuore dei padri deve tornare ai figli e il cuore dei figli deve tornare ai padri. E Los a los hijos, los hijos a los Parla di padri in plurale. Parla di padri Perché noi abbiamo tre padri. Abbiamo Un padre eterno in cielo che è Dio. Un padre eterno nel cielo che è Dio. Un padre della nostra carne qui sulla terra. Un padre carne qui terra. Ma abbiamo bisogno di capire che Dio ci dà padri spirituali nella Chiesa. Questo è dura. Questo è duro perché abbiamo avuto brutte esperienze con i nostri genitori perché malas con padre. e quindi se abbiamo brutte esperienze con i nostri genitori malas con padre, tendiamo a scaricare le esperienze negative sui nostri padri spirituali a a malas con e los dicono gli studiosi e los che la verità che noi percepiamo che la que non è la verità è la ma è quello che noi crediamo se che Nel senso che se io credo che una persona sia cattiva, se io credo che una persona male, qualunque cosa quella cosa farà, qualunque cosa quella persona farà, io la vedrò cattiva. Cosa che esa persona farà, io la male. Se quella, tu invece pensi che quella persona è buona, se che persona è buona qualunque cosa quella persona farà, cosa esa persona essere, tu penserai che è buona. Tu tu pensi che un partito politico sono tutti quanti stupidi? Tu credi che un partito politico Quando qualcuno ti dice che è di quel partito? in automatico che è stupido. È stonto. Perché la verità che noi percepiamo, la che percepiamo è filtrata da quello che noi pensiamo. Sta lo che pensiamo. Quindi se io penso che tutti i padri sono negativi. Si todos los son Perché ho avuto una brutta esperienza con i miei genitori. Tuve una mala con los míos. Allora quando vedrò il mio pastore. Pastor, Penserò che quel pastore mi tradirà così come mi ha tradito mio padre. Pensare che ese pastor me va a mi mio padre. questo pastore mi va a così come mi ha mio offenderà così come mi ha offeso mio padre. Me va a hizo padre. E quindi io già parto con la difensiva. Así que en, eh, en la difensiva. Già sto col Sto con il mitra in, mano. Il mitra in la mano. Ah, il pastore ha detto questo. Il pastore di questo. Ce l'ha con me. Sta infallando conmigo. Il pastore ha predicato sopra questa cosa. Il pastore ha predicato sopra questo. È perché ce l'ha con me. È perché sta infallando conmigo. Uccidiamo il pastore. A matare il pastore. Dobbiamo restaurare la relazione padre figlio nella Chiesa. Se no la Chiesa viene distrutta. La chiesa è Perché una delle cose che il diavolo fa il diavolo è portarti fuori dalla Chiesa. È Sapete il lupo che va a mangiare? La pecora, quella che sta lontano dal gruppo. Quella che sta, sta zoppa. La che Quella che sta malata. Quella che sta inferma. Che si allontana. Che si Però fino a quando sono tutte insieme. Juntos, è difficile per il lupo entrare. Lupo entrar. Quindi cosa fa il lupo? Que que lupo. Prima di separare la pecora. Separa la oveja. E come lo fa? Lo Mette pecora contro pecora bueno, oveja contro Così che una pecora se ne va. Se va. E dopo dici vieni a mangiare. A no. <ride> Quindi il diavolo cercherà di metterti contro le persone della chiesa. il diavolo ti darà a contro la gente della Farà lavoro sulle tue ferite, sulle esperienze negative che hai avuto con la tua famiglia. Ahora es la impresión sobre las heridas y las malas experiencias con tu familia. Le dirá, ah, mira cómo es stato tu fratello, así es el tuo fratello de la Chiesa. O sea, mira, como se ha comportado tu, hermano, tu madre, así se está comportando la pastora de la Chiesa. Así como se ha comportado tu madre, así se está comportando la pastora. Como se ha comportado tu padre, así se comportando el pastor de la Chiesa. Así como se ha comportado tu padre, así se está comportando el pastor de la Iglesia. Y dado que la mayor parte de las familias son familias che non sono buone passatemi il teme perché il diavolo già ha lavorato per distruggere la le famiglie famiglie divorziate genitori che non curano i figli no figli che non pensano ai genitori no los quando i genitori si fanno vecchi li buttano negli ospizi quando i genitori si fanno vecchi li tirano in casa di di anziani allora già ha distrutto la famiglia. E la famiglia e adesso sta puntando a distruggere la Chiesa. E ora sta puntando per la Chiesa. l'unica forma che noi abbiamo per restaurare questo. E l'unica forma che noi abbiamo per riformare questo. E restaurare questo concetto di paternità umana nella Chiesa. E riformare il concetto di paternità umana. Nella Chiesa. E dobbiamo imparare ad essere figli. A essere figli. Apostolo, però dove dice nella Bibbia che esistono i figli? Prendiamo Giovanni capitolo 8 Ci sono una marea di esempi. Un de Quando riusciamo a vedere la parola, capiamo. Vemos la parola, lo e leggilo Giovanni capitolo 8. È, uh, capitolo 8. Leggiamo il versetto dal 37 al 39. al 39. Gesù stava parlando ai giudei che credevano in lui. No, Gesù le sta a los que en él. Lo dice nel versetto 33. Lo dice nel 33. Jesús estaba parlando a quelli che avevano creduto in lui. Jesús le estaba hablando a quelli che avevano creduto in lui. Joan 8, 37 e mm. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarla, mi no cabe en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y lo que oído acerca de vuestro Padre. no? Y respondieron y dijeronle, nuestro padre es Abraham Dicele Jesús, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías Si fuereis hijos de Abraham, harías las obras de Abraham Jesús hace una distinción Entre ser descendientes de Abraham Entre ser hijos di Abramo mm -hmm. e dice che i giudei erano discendenti di Abramo, dice che eran de Abramo. però avevano un altro padre. padre Gesù lo chiama padre vostro Gesù lo padre vostro voi fate le opere del padre vostro la obra de padre. loro dicono ma il nostro, padre dicen, il nostro padre è Abramo Gesù dice no voi siete discendenti di de Abramo ma voi fate le opere del padre vostro Pero haces la, las obras del Padre vuestro. ¿y quién era, padre? ¿Quién era este Padre? Verso 44. El versículo 44. Vosotros de vuestro Padre, el diablo sois. Y los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio. Y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Vos siete figos del si diablo. hijos del diablo. Vostro padre e il diavolo. Padre è il diavolo. Loro erano discendenti di Abramo. Erano discendenti di Abramo. Però figli del diavolo, hijos del diavolo. Perché facevano le opere del diavolo non le opere di Abramo. Perché le opere del diavolo e non le di Abramo. Praticamente Gesù sta dicendo, Gesù stava dicendo. Dimmi di chi fai le opere. Di las obras, e io ti dirò di chi sei figlio. E, te di eres hijo. e la cosa bella è che questi erano credenti. Credenti, credenti. in Gesù. credenti che sei Gesù figli del diavolo, del diablo, che volevano uccidere Gesù, che a Jesus. è molto bello il capitolo 8 di Giovanni, mi piace tanto, es perché poi ti spiega chi sono i discepoli, solo dici, ti dà di tante chiavi del regno, tante del regno, e abbiamo bisogno delle chiavi del regno. E delle del regno, oggi parleremo con i leader delle chiavi del regno. A con la, la del Però è importante capire importante che abbiamo bisogno di diventare figli. Que que ser hijos. Perché altrimenti nel momento in cui non c'è questa paternità nella Chiesa, no una iglesia, il diavolo distruggerà tutto quello che stiamo costruendo. El va a todo lo que e lo vedremo nei prossimi anni. Lo en los años. Avremo chiese grandi. Avremo con tanta gente, tanta gente, ma la vita di queste persone vita di gente non, sarà vita non sarà una vita cristiana. Faranno le opere del Padre loro. Le opere del suo padre. Faranno delle opere che non sono cristiane. Che non sono cristiane con, tante persone, con tante persone. Ma vuote. Però a che serve riempire un locale, che serve un locale? Se non stiamo riempiendo il cielo. Se non perché se sono figli del diavolo. figli del diavolo. Non mi dite che andranno in cielo. No, se le nostre opere sono opere del diavolo. Se sono del diavolo. Non stiamo lavorando per il regno di Dio. Per stiamo lavorando per l'altro regno. Stiamo lavorando per altro regno. Quindi Dio ha dato padri nella Chiesa. Però Dio ha dato padri nella Chiesa. Per esempio diede Mosè a Giosuè. Per esempio. Tu quando inizi a leggere il libro di Giosuè. Vedi dal primo, primo capitolo che Giosuè è servo di Mosè. Dice servo di Mosè. E l'ultimo capitolo, capitolo dice che Giosuè è servo di Dio. Dice servo di Dio. Cioè Giosuè inizia essendo servo di Mosè. O sea, siendo Moisés, y finisce essendo servo di Dio. E termina de Dios, no servo di Dio. tu non puoi essere servo di Dio? Perché non puoi essere servo di Dio? La Bibbia la dice che noi dobbiamo amare i nostri La parola dice che dobbiamo nostri hermanos. porque se non amiamo i nostri fratelli hermanos que vemos? Come possiamo amar a Dios que no vemos? E alla stessa maniera, se non riusciamo a servire un padre spirituale sulla terra, maniera, se non possiamo un padre spirituale alla terra Come possiamo servire un padre celeste nel cielo che non vediamo? Come un padre nel cielo che Hai una montagna di ribellione. Hai un i pastori dicono una cosa, e la gente fa tutto il contrario. contrario. Perché Dio, io ho Dio, ho la parola, ho questo, io tengo ho a questo. Dio la parola. Però se tu non puoi servire qualcuno sulla terra, Però se non puoi servire terra, come puoi servire a Dio nel cielo che non vedi? Come puoi a Dio che non vedi? Guarda, come dice Giosuè 1,7, Questo è Dio che parla a Giosuè. Giosuè. All'inizio del suo ministerio. All'inizio del ministero. Solamente esforzos, si es muy valiente, para cuidarte hacer a mandò. No de ella, a destra, a sinistra, que que Dice: Non andare né a destra né a sinistra, si no a la né a la di tutto quello che Mosè ti ha detto, de mandato. così tu prospererai ovunque andrai. Perché estés prosperando in tutte le cose che imprendete. Cioè Josué, José, nella vida, Josué su vida, ha prosperado en sua vita. Porque prosperò ha fatto e non, non si è allontanato da quello che Mosè gli aveva detto. No ha legato que da, no que da quello che Mosè gli aveva detto. Non dice da quello que Dios te dice. Sino dice da quello che Dio ti dice. Ma da quello che Mosè ti aveva detto. Ma quello che Mosè ti dice. Quindi divenne servitore di Dio. Tu non puoi servire Dio no servir a se non sei in una famiglia dove hai un padre, una con un padre e non ascolti tuo padre. No tu padre. Quando no. abbiamo i figli, quanti hanno i figli qua? E tu lo puoi dire che abbiamo la nostra genitori. E tu puoi sentire a tuoi padri. Ah, eravamo giovani perché papà mi dice che devo stare a casa a mezzanotte? che papà mi dice che devo stare a casa a mezzanotte quanto è cattivo? che malo è è proprio, non lo so, è stretto È stretto. vuole il mio male vuole il mio male poi diventiamo genitori? devi stare a casa alle undici e mezza a casa alle 11 e mezza no a mezzanotte, alle 11 e mezza e perché lo diciamo? E perché? Perché vogliamo il bene dei nostri figli. Perché vogliamo il bene dei nostri figli. Perché sappiamo che là fuori a mezzanotte ci sono gli ucragoni drogati. Pensiamo che qui a mezzanotte sono borrati, subrogati. E può succedere qualunque cosa. Può passare qualche cosa. E qui dobbiamo dire tu devi stare qua alle 11 e mezza. E diventiamo peggio di loro. Non vogliamo peor che loro. cioè due e mezza. Perché? Perché? non è che noi vogliamo il male dei nostri figli, mal, il, dei nostri figli. noi vogliamo il bene il bien. e li amiamo y los e se tu vuoi il bene dei tuoi figli, tu figli gli devi mettere delle regole. regole perché se loro non si sanno regolare no regular, li devi sapere regolare tu io a volte lo dico a mio figlio e ai miei figli. E ai miei o fai questo, o ti regoli, o, o ti regolo io. O regolo io. Perché loro non riescono a regolarsi. E anche come cristiani nella Chiesa. abbiamo bisogno di chi ci dia le regole. De Perché da soli non sappiamo regolarci. Cioè, però come possiamo sapere che non sappiamo il fatto? Sì, come sappiamo che non podemos? Quando diventerai padre, anche tu lo capirai. No, sai, padre lo no, intenderà. No. Ah, perciò il mio pastore diceva questo. Cioè, per questo il mio pastore mi diceva questo. Aveva ragione. E io ancora oggi dico molte volte, aveva ragione mio padre. E io oggi dico molte volte che mio padre aveva ragione. Aveva ragione mia madre. Mi madre aveva ragione. Però questo lo capiamo quando diventiamo figli. Per questo lo entendiamo quando non volviamo padri. Dobbiamo restaurare, okay. il, la della che restaurare la paternità della Chiesa. Dobbiamo restaurare la paternità della Chiesa. Se noi stiamo a sentire i nostri padri, se padres, le cose andranno bene. Josué, se tu sarai a sentire quello che que ti ha detto Mosè, Mosè lo que te dijo Moisés, tu prospererai ovunque tu andrai. A que cioè, Josué ha dovuto capire che la cosa più importante che Dio gli stava dando, che lo más che Dios gli stava dando era la parola di Mosè. Era la parola di Moisés. Ve lo ripeto, Giosuè ha dovuto capire che la cosa più importante della sua vita, sua vita era obbedire era alla parola di Mosè a quella parola che un padre ti dava gli dava e lo puoi vedere in dieci comandamenti onora padre e, madre. Tu padre e tu madre le cose ti andranno bene sulla terra e, e avrai una vita lunga una vita larga. la vita lunga non ti viene se pratichi lo sport la vita larga non ti viene se pratichi sport la vita lunga non ti viene, non ti viene, sala non ti viene se hai una sana alimentazione alimentazione questo ti aiuta ma io conosco in Italia, conosco in Italia. persone dicendo anni che fumano dalla mattina fino alla sera che si ubriacano e che mangiano male e non si muoiono e gli scienziati non me lo possono spiegare questo però se tu vai a vedere cosa facevi con i tuoi genitori no io sempre ho sempre ascoltato mio padre sempre onorato mia madre e gli è andata bene nella vita e, vita. e hanno avuto una vita lunga una vita larga. perché Dio ragiona in principi. Perché Dio ragiona per principi e quindi il principio spirituale della paternità, sì, il principio della paternità ci garantizza che le cose vanno bene nella nostra vita, Nos che la cosa in in nostra vita. perché Dio non ci può ingannare perché non può a Dio. quello che noi seminiamo, quello raccogliamo ve lo ripeto perché questo è fondamentale lo ripeto perché è fondamentale tutta la Bibbia ci insegna, tutta la nos insegna che, siamo responsabili. che siamo responsabili che quello che seminiamo quello raccogliamo e lo che è molto facile dare la colpa agli altri è molto facile dare la colpa Ah, la colpa è del diavolo la colpa è del pastore la colpa è dei genitori la colpa, dello la colpa è di questo o la colpa è di quest'altro la colpa è di questo o di altro noi dobbiamo seminare bene per raccogliere bene. E non è che deve venire qualcuno col tocco magico. Ah, è arrivato l'evangelista da fuori. Ha dato il tocco così. E la mia vita è cambiata. La mia vita è cambiata. Sapete la testimonianza di quel fratello? La testimonianza del hermano un fratello dopo che stava frequentando la chiesa è no, de una testimonianza vera eh? un cioè fratello e pastore io devo testimoniare della chiesa e se devo che testimoniare la iglesia. ok, testimonio. Bueno, uh, io devo ringraziare Dio perché prima porque antes bevevo due litri di vino al giorno e mi imborrachavo wow wow, wow. Adesso bevo 5 litri di vino al giorno. Ora bevo 5 litri. E non mi ubriaco. E non mi Grazie Gesù. Grazie Gesù. Non, è il, tocco che non è il tocco magico che cambia. Ma come leggevamo prima durante l'intercessione, fammi rinascere nella tua parola. Salmo 119. Salmo 119 mi ha colpito questa parola che stavo leggendo prima durante l'intercessione facci Signore rinascere nella tua parola. Rinascere in tua parola abbiamo bisogno non di un risveglio noi un avviamento. Abbiamo bisogno di una riforma. una riforma. Perché il risveglio passa. passa. La riforma rimane. Il cambio rimane. Cambio se queda. E se non restaureremo la, e se no restaureremo la paternità, la Chiesa non potrà entrare negli ultimi tempi. La no potrà e Gesù non potrà tornare. E Gesù non potrà volere. Perché prima che Gesù torna. Che vuelva, il Vangelo deve essere predicato in ogni posto. Tiene in cada e devono arrivare con questo tipo questi tempi della restaurazione di tutte le cose quindi mano all'opera mano a fare le cose che Dio faceva. mano a fare le cose che Dio faceva. Le opere che Gesù faceva. Che Gesù faceva. E restauriamo la paternità. E è la paternità. Questo è un mese dove eh, parliamo del dell'anniversario. Del dell Festeggiamo che abbiamo una famiglia. Selegramos che teniamo una famiglia. Ringraziamo Dio che abbiamo qualche padre che ogni tanto ci tira l'orecchio così. E le cose che spediamo un padre che ogni tanto ci aggrappa l'orecchio così. Che, è che non si è <ride> Ringraziamo Dio che abbiamo delle regole perché queste ci aiuteranno a vivere una vita benedetta. Ringraziamo a Dio per i nostri genitori quando ci dicevano di tornare a casa presto. i nostri padres quando ci dicevano di voler pronto. Perché quelle regole ci hanno aiutato e ci hanno fatto bene. È tempo di cambiare. Però non cambiare come fece una sorella. No una lo raccontava al mentorato questo venerdì. Sí, C'era una sorella che stava, una vita piena di sí, era una che stava vivendo una vita piena di peccato. E quindi io gli parlai come pastore. gli come pastore. Sorella, non va bene così. Hermana, se non bien, Devi cambiare. Cambiar. Non puoi stare oggi con un ragazzo, domani con un altro. Non puoi con un ciclo, di con un E fai fornicazione con uno, fornicazione con un altro. Poi dopo no, te ne vai con un altro ancora. E io uno. Non funziona così. No Devi cambiare. cambiare. Devi cambiare. Cambiar. Devi cambiare. Devi cambiare. E mi ha ascoltato. Mi ha Ha cambiato chi? Mm -hmm. Ha cambiato Continua così. così. Gli anni sono passati. Passarono anni. Ha avuto una vita prospera e lunga. Tu una vita larga? No. Cioè, no. larga nel senso, prospero, Ah, prospera. No. Corre dietro di qua e di là i problemi. Corre dietro de ai problemi. E sta sempre negli stessi problemi. Quello che ha seminato. Que sembrò, quello che ha raccolto. Cosa è? Quindi bisogna cambiare. Cambiar. Non cambiare chiesa. Cambiare nella nostra mentalità. Cambiare mentalità, capire che la Chiesa è una famiglia mm. dove mm. ci sono dei pastori che devono dare delle regole mm. e mm. se c'è bisogno devono anche dare le mazzate. E se è necessario, da c'è anche dare le mm. Mm. Siancletazos. Siancletazos. De todo. perché a volte ci meritiamo anche quello perché a volte non lo meritiamo. Mi ricordo una volta quando ero piccolo. Mi ricordo una vez quando era pequeño. Che mio padre una volta mi fece correre per tutto un campeggio senza scarpe. Ah, che mio padre mi fece correre per tutto un campo senza uh, sapato Avevo fatto una cosa che non dovevo fare. Perché diceva qualcosa che non ti a che fare. E quindi mentre io stavo scappando che lui mi doveva picchiare. Mentre io stavo scappando, perché ne ha che pegarmi? persi, persi le, le pantofole. Perdi la stagione e terra c'erano i sassi e, e io continuavo a camminare sopra i sassi e io seguia corriendo sopra le rocce. e mi facevo male <ride> e, mi e mio padre mi poteva raggiungere e mio padre mi podia... la poteva arrivare però non mi arrivava però non arrivava faceva finta di continuare a correre dietro <ride> mi che e io ho corso per mezzo campeggio sulle pietre <ride> e sto corriendo per medio campo quanto mi hanno fatto bene quelle corse? e lo vien che mi sono queste corse? <ride> Perché mi hanno fatto cambiare? Perché mi sono cambiato. io ringrazio tutte le persone che mi hanno detto di no. Mi... La gente che mi que no. Perché quei no mi hanno aiutato a crescere. No no tutte le persone che mi hanno trattato male. Tutta la gente che mi ha trattato male. Tutta la gente che mi ha parlato dietro le spalle. La gente che mi ha di spalle. Io li ringrazio perché così parlarono male dei profeti prima di noi erano e questi sono grandi premi nei Cieli sono premi e alla fine ti rendi conto che tutto copre al bene per coloro che amano dobbiamo restaurare Ress tutte le cose fratelli, questo. sorelle, abbiamo bisogno di restaurare Tem dobbiamo restaurare E questo qua che devi cambiare è questo che deve cambiare non è qualcosa di magico che scenderà dal cielo. Non è di magico che va a fare cielo. È qualcosa di forte che deve cambiare qua. È che, che cambiare qui? A capis. A Di pietra. De rocca. Deve cambiare. Tiene cambiare. Cambiando qua. qui cambierà tutto. Cambierà tutto. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ai ai ai ai ai. Un pochettino di palizze in più fu. Ah, sì, un po' di palizzo Dio sta per tornare. Dio si sta per volere. Il tempo è breve. È molto poco tempo. Cerchiamo di recuperare il tempo. Intendiamo recuperare il tempo. Amen. Quindi dobbiamo salutare le persone che ci seguono in diretta. salutare in diretta. Dio vi benedica. Dio vi benedica.